Il nuovo look di Gianluca Vacchi, via la barba e capelli blu Stavolta non è un balletto una nuova fiamma a far parlare di Gianluca Vacchi, ma il radicale cambio di look con cui il dilunga e imprenditore bolognese si è mostrato su social. Via la barba e via il biondo platino. Nell'ultimo post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, Gianluca Vacchi si è presentato con una nuova immagine, l'imprenditore ha tagliato la barba, lasciando solo i baffi e ha eliminato il biondo platino anche dalla sua chioma, che ha tinto di blu. M.R. Enjoy ha pubblicato lo scatto per invitare i fan a due serate in Canada, a Toronto e Montreal. Inevitabilmente… La foto ha subito scatenato i commenti dei follower vacchi ne ha oltre 11 milioni sul solo profilo Instagram. Non è piaciuto a tutti questo cambio di look, qualcuno ha apprezzato limmagine più fresca e giovanile del di lunga e imprenditore, mentre i fan che amavano il Vacchi vecchia maniera non hanno gradito la ripulita del loro idolo, che così sembra troppo serio. E, naturalmente, tra messaggi di ammiratrici o di estimatori, non mancano i commenti di chi lo ritiene un fallito, un morto di fame, un evasore fiscale, un buono a nulla e altri appellativi poco simpatici. Nuovo amore e nuova vita per MR Joy. D'altronde, era prevedibile questo rinnovamento nell'immagine, visto che negli ultimi mesi ci sono stati molti cambiamenti nella vita dell'imprenditore bolognese più chiacchierato del momento. Dopo essere stato lasciato dalla storica fidanzata Giorgia Gabriele, stanca di essere considerata solo la fidanzata di, Gianluca Vacchi non ha perso tempo e ha subito iniziato una relazione con la bellissima Ariadna Gutierrez. Pare che dietro il cambio di immagine di MR Enjoy ci sia proprio lo zampino della bella miss colombiana. Infatti, molti hanno notato che il nuovo look dellimprenditore ballerino lo fa sembrare più giovane e questo lo renderebbe più adatto a stare con una ragazza che ha meno della metà dei suoi anni. Vacchi ha compiuto 50 anni lo scorso 5 agosto, festeggiati al Twinga di Marina di Petrasanta dellamico Flavio Bratore, mentre la sua giovane fidanzata ne ha soli 23. In occasione di un compleanno così importante, Gianluca Vacchi ha anche manifestato l'idea di mettere la testa a posto e cominciare a pensare a un figlio, ho costruito l'affermazione economica, poi la qualità artistica, ora non mi va di disperdere il mio patrimonio genetico, aveva detto simpaticamente in un'intervista. E intanto su Instagram tornano i balletti. Per tutti quelli che si erano lamentati della troppa serietà del loro idolo e della scomparsa dei balletti, Vacchi ha pubblicato ieri sera un video in cui balla su una spiaggia di Niami, con il suo immancabile costumino bianco. Occhiali da sole a specchio, tatuaggi in bella vista, Mr Enjoy è tornato a far divertire il suo pubblico con i suoi movimenti strambi che lo hanno fatto diventare un personaggio. In poche ore, il video ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni, a dimostrazione che anche con il nuovo look, i fan non hanno smesso di seguirlo.